Salve a tutti, ben ritrovati qui, siamo oggi su trine due, trine 3, no, 2, come aspetta, con il nostro anche beni. Buon salve amici del Tegame, eccomi qua, dovete sapere che è la terza, è volta. La terza volta. che registriamo questa carta di presentazione, perché una volta facciamo un citofono, una volta si capiamo con le parole, è un casino, so. delirio mio. totale, allora. Green 3 è un, un titolo inaspettato. Caspita, è eh, il nostro neanche il tempo di sapere il tempo sapere quando uscisse. E tac. Se lo troviamo. Ce lo troviamo Fatta. subito eh, fuori, eh. Ho visto esatto. il visto il trailer due Fac... giorni dopo è uscito. Bah, esatto. Una roba. Spettacolo! Mamma! Allora! 20 euro! Come la vecchia serie, teneremo il format con noi che vi, vi raccontiamo un po' la storia in modo barboneggiante mm. e faremo un riassunto delle puntate precedenti all'inizio di ogni puntata, fatto che non ci dimentichiamo e via così guardiamo i nostri 42 secondi di attesa che sono un spettacolo! Wow. E... Possiamo iniziare con la nostra chiamata a dovere di raccontarvi la storia di 3. 3. Purtroppo ve la racconterò io e noi che benissimo che con l'inglese purtroppo insomma è un pre non è ancora esatto. terminato, si vede, ci sono qualche magagna con lingue struttoli, però dai, vediamo di raccattarci in qualche maniera. Qui Andiamo... il mio esperto e bombos Perciò, sì. lascio ah. carta. Esperto! <ride> Esperto! Sì, pane, proprio mi serve sì, sai che c'è roti? No, guarda! <ride> Dai, niente! Dai! Vai. Non ridugiamo! Ah, via, partita! La nostra storia at the Astral Academy. Ecco magari place mettiamo i sottotitoli sopra, the così non vi distruggiamo il video. i magici And the wizards had vowed to protect them from falling into the wrong hands. But A fiercely persistent monster had set his mind upon penetrating the front gates. Golem. Yeah, I <laughs> Golem. Oh, how odd! The monster is immune to our magic. We I am in incidents around the Academy. I making it to think. Un'altra assistenza! Un eh, assistenza! qui ci vuole Amadeus. Un ci vuole Pontius. Dove for. Un for. Un for. Un for. Un for. Devo concentrare un attimo, se no sei sicuro di leggere? Allora, no, perché magari ce la posso fare. Allora, cosa poteva, eh, mi, allora, cosa poteva right, voler dire questo mago, ma ovviamente i terrenoi della nostra storia, Amadeus, Pontus e Zoya. Oh Zoya! So, yeah. Una volta, once upon a time, in the far far away, no, ok? vi eh, avevano <ride> una vita normale e senza sì, tranquilla insomma la moglie di Amadeus non, qua, non so Quando sia sì, stata su so, so, so, so di tutto <ride> però il destino del kingdom dell'impero no l'impero sbagliato del regno del reame di che cazzo hai scritto qua? <ride> eh, vabbè, casini con, con l'equilibrio dell'impero Fino a quando eh, un, un incontro ha cambiato completamente le loro vite oh. quando, hanno disco, eh, <ride> quando hanno scoperto Si <ride> scopera Quando hanno scoperto le trine L'artefatto dell'anima oh. Bello Ah, via, lo Ma ah, non stanno oh, più così. Come hai detto Pontius, un stout-hearted e and protector of the era folk, a lavorare. at work. ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Oh mio nome è Pontius the Vai <ride> Di Ok comandi Victoria spacca tutto wow, in 3 che, che figata Oddio ho già visto lo schermo clicci Dov è dov'è finito Sono qua Ah ma si può andare anche dietro sto a fare Oh che figata guarda Che Yeah Oh mio dio oh, Guarda come cammina Fiero Esatto. si sì, è un po' strano effettivamente. Però.. Cos'è questo? Cos'è? anguria L anguria? ma da chi tagliamo fetta? Tagliami una fetta. Aspetta, eri eh, qua. Beh, venga, venga. Tagliai. Mamma mia che tagliato. Cos è? Cos è? già tagliare. No. Eh, guarda che bello. In sì, serio? Tutto prendiamo tutto. cos'hai preso? Non lo so, ho preso più di tre, spero che non sia roba tipo che mi fanno andare a mal di ma Mamma mia fioi che roba! Guarda i capi del teffo! T'ai, dai, ise quei delle... delle... delle... delle... delle team... Barra spazio, dicevo ci siamo Cos'è? Oh mio dio! Cosa sono i triangoli? Credo che siano le... le boccette quelle... Ah perché non è più il gioco delle boccette blu, è quello dei triangoli arancioni, hai wow. Oh, triangolo no? Non l'avevo. Dov'è? Da dove finire lei? Oh. oh mio dio, questo succedendo. Allora, venga qua, venga di qui. Vabbè, salti lei, faccio io vado. Pronto? 3, 2, 1, via. Via. Eh. Ciao wow. fatta! guria. Aspetta! Oh! Wow. Ma abbiamo già l'abilità. Abbiamo già i poteri. Eh beh certo. Beh, eh, li abbiamo avuti su Trine 2. Ok, non vedo perché... No, non so ma... scappare. Ok. Che cioè, giustamente dice lei. Beh, beh. Oh mio dio, che casino. Allora, Vai. un attimo. Vai. Neanche un boss social cioè, era così incasinato. Sta da fermo. Da allora... Ti sto dando una mano. Sta un attimo fermo ok fermo, fe, fe, fermo, fe, yeah. okay. ce l'ha fatta lei, ce l'ha fatta qua a me. è sto qua. Oh, ok ce l'abbiamo un attimo che qua c'è una roba Ai, oh mio mamma dio mamma mia, a momenti struga Oddio, fermo con quella mossa guarda mi ha già incastrato il la, la, la, la, la, la collo eccoci ah, come là. fa a spingere? un attimo basta andare, si sì, ma non sta spingendo da che altra parte? <ride> la classica, come si chiama, Il gioco di squadra, dei ambas non sbaglia mai. Esatto. Eccoci qua. Quello è sta roba? Un corno. Andiamo un po' Questo... a scuole, interagire. Dai, voglio soffiare che è dentro. Ah, Mi scorreste da che altra parte, no. Ah, eccolo qui, è un piccolo segreto. Andiamo a salvare la pecorella! eccola lì che Vieni qua! oh mio dio bombo No, è troppo o cazzo Rimanga attivo Mondo crudele perché se ce n'è una nei fonte ce la fa dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai Ormai c'è l'indicazione no. accompagnato da quanto basso è che Dai, se la posso fare? No! Non sarà nostra? Mi dispiace È morto oh, oh. La prima morte nel tutorial <ride> cioè. Eh, non me l'aspettavo Ah no, non si è morto Oh, sì. oh c'è c'è... Si è dimezzata la vita vede? Oh cacchio E questo cosa vuol dire? che... alla prossima morte eeeh... C'è andato il gatto! Esatto! e nel gatto Come vuol dire, dire, dire che abbiamo sette vite! Guarda ah, di qua, di qua, di qua! Mi... il signor... mio... Oh, ah. Guarda che perfetto! Mamma mia! Wow, che... che me... Devo dire che è un po' incasinata sta roba dentro di prova, c'è cioè, è una figata assoluta, da che andiamo? Ovviamente devono metterlo un po' a posto perché. Si sì, c'è, cioè, si vede che è un po' così ma Ma va! Oh! oh! Che figata! Hanno aggiunto nuove abilità? Di qui, di qui! Ma mi domando adesso, ma abbiamo noi un albero abilità o ce le abbiamo tutte? Eh, bisogna vederci anche quelli. Ah, guardi, ho visto cosa dobbiamo fare. Esatto, bravissimo. Vedo oh. che lei ha... Anni luce E qui? Per sbaglio però. Aspetta, forse. For... È. Eh sì. Yeah. Ah! È... E allora. E a sinistra? Vediamo se. c'è. Venghi, venghi! Ah, vuole provare a tirarlo anche a sinistra. Dove è andato? Si muore? Sì! Ok. Um, ah, finito, Non sono un siamo chepa. tutti con te, ma, dai, che dice cos'è? Up, no, <coughs> che, che, ah, cosa è successo? Guarda, come sono messo, ma perché posso, mm, va bene, ok, oh. Non ho capito perché posso... spararmi mm, solo a destra Perché... Okay. non Uf, riesco a più a girarmi col personaggio Eh, neanche io! Boh, andiamo avanti Non dilungiamo Esatto Qui non c'è se la fanima Merda No, no, no, paura! Ok Dai andiamo avanti, quello lo prenderemo... un'altra volta Va bene. Qui? <coughs> Eh? adesso... for me è meglio tornare qui yeah. eh siamo dei video di professionisti ecco professionisti <ride> e questo? così no no, così ah! ta da maledizione Aspetta aspetta, che arriva, quello c'è? il è? 3d bello bello Cazzo si, sì, è una qui magari, mamma mia, oh, cioè, ah ah, ci ciò. ciò più, più, più, più, come si chiama, vivi di esatto, esatto, che roba, di là c'è un coso, lei prova di andare di là, io vengo di qua, guardi, dove ha finito lei, venga qui, lo venga qui. lo vede, no, non vedo la ceppa, io ho trovato tipo una specie di arena, Cosa no, ma no? dov'è, Venga qua. Lo vede? È là l'altro oh. disteso, sì, seduto. Ah, ok. C'è il tipo... Allora, venga proprio... Probabilmente da di qua che ci va a, a portare a qualsiasi. A... a fargli a il, culo, il culo quadrato. Il culo quadrato rettato. No, no, no, no, no, no, ok. Momenti. Sto andando fuori dalla mappa. Un melone! Ne. E qui? Bisogna distruggere questa piccola... Ah, oh, lei è un genio, ragazzi. Eh, eh saranno i secondi di latenza... Ah, esatto. che oh, abbiamo fatto ma... voglio vedere che questa... ...ritorna su. Tra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Oddio ma ah, che non te vai qua? Oh, ora tu quella salviamola. Salviamola. Oh mio dio, quanti spada. sono? Oh mio dio. Vai. Oh, ma ho visto le combo. Guarda, guarda, Mamma. Guarda. Quanti sono? Oh, che ho... Ma come deve Aspetta che voglio oh, provare una roba. C'è vi... Ce l'abbiamo no, fatta! Eh? Ciao Ma quella è una ariete.